tornate in questo tutorial di oggi vi mostrerò come ho lavorato questo progetto molto molto semplice ma allo stesso tempo molto elegante e molto femminile con un punto davvero molto raffinato una maglietta completamente estiva lavorata con un cotone 100% della linea basic cotton distribuito esclusivamente dalla merceria un filo di passione questo filato ve l'ho proposto in altri video tutorial è un filato che veramente io adoro si lavora benissimo ha un'ottima resa e si presenta in gomitolini da 50 grammi, quindi per ogni taglia in più sarà sufficiente magari l'acquisto di un solo gomitolino anziché di 100 grammi. Um, per quanto riguarda la lavorazione, il punto che ho scelto è uno un schema preso online che ho cercato di uh, riprodurlo con una lavorazione top down dove partiremo infatti dal, dalla circonferenza del collo e lavoreremo il motivo verso il basso. Per rimanere sulla stessa lavorazione che ho fatto io, adesso vi consiglierò per le taglie più grandi, visto che ho lavorato una taglia 40, un numero di motivi, io sono andata a sviluppare 10 motivi nella parte dello sprone, un numero di motivi pari, suddivisibili però per due, quindi un, la metà per la parte frontale e la metà, della parte posteriore in modo da riuscire a mettere in sospeso la manica nello stesso modo in cui l'ho lavorata io che adesso vi mostrerò per non andare magari a crearvi dei problemi al momento in cui dovremo sospendere le maniche magari ritrovarvi con eh, il motivo qua centrale dove dovete andare ad unire lo scalfo io ho lavorato la manica al centro del motivo ho lavorato 5 motivi nella parte frontale 5 nella parte posteriore per aumentare le taglie sarà sufficiente o cambiare l'uncinetto, quindi passare a un uncinetto più grande, adesso vi illustrerò tutto, oppure andare a realizzare un motivo in più nella parte frontale e uno nella parte posteriore, oppure due e due, in modo da avere un numero pari di motivi suddivisibili con mezzo motivo sopra la spalla e poi mezzo motivo dove andremo a ricavare lo scalfo manica che può trasformarsi in uno, oppure due motivi a seconda anche dello spessore del filato che andate ad utilizzare. Io vi consiglio di lavorare con lo stesso filato che ho scelto, in modo da rimanere sullo stesso, sulla stessa tecnica di lavorazione che io ho utilizzato. In questa breve presentazione, per mostrarvi eh, la maglia così com'è indossata, lavoreremo questa manica con questa puntina qua sopra, che eh, la trovo davvero deliziosa. La lavorazione è identica sia nella parte posteriore che nella parte frontale, è un motivo adatto come Penso possiate vedere anche voi sia a un abbigliamento un pochino più casual, magari su un jeans così come la sto portando io, ma perché no, anche sotto una giacca e una conna un pochino più elegante. Per un'estate davvero all'insegna del colore, questa bellissima tonalità rosa perlata che trovate disponibile nelle info box di questo video <coughs> della merceria Un Filo di Passione. Io se questo progetto vi piace vi lascio la lavorazione passo passo, vi mando un bacio grandissimo a tutte e... Ci vediamo al prossimo video tutorial, ciao a presto! Il filato che vi propongo oggi per la lavorazione di questo progetto lo abbiamo già visto anche in altre mie video tutorial, è un filato davvero ottimo, lo trovo un cotone davvero eccellente e ha davvero una bellissima luminosità il filato che vi propongo è il filato basic cotton distribuito esclusivamente dalla merceria un filo di passione la tonalità che ho scelto per questo progetto è il numero di riferimento 513 tutti i link del filato per come acquistarlo il link alla merceria li trovate nelle info box di questo tutorial è un 100% cotone come vi ho detto si presenta in gomitolini da 50 grammi con una resa di circa 125 metri un cotone molto perlato uno spessore abbastanza ritorto che si lavora perfettamente con gli uncinetti da come riportato anche qua sull'etichetta 2,5 3,5 mm ma anche 4 mm nel progetto che lavoreremo insieme io ho scelto di utilizzare il 3 mm non in argento ma il 3 mm per la lana, quello con una, la puntina un pochino più grande, ma volendo vi mostrerò come andare ad aumentare la misura rimanendo sul mio stesso numero di maglie di avvio. Avremo bisogno di due marca punto per andare a delimitare gli scalfi, un metro per misurare l'inizio del lavoro e le forbici per tagliare il filo. Vediamo velocemente come si struttura questa maglia e poi mettiamoci al lavoro. Il progetto di oggi si lavora in top down, quindi partiremo da una circonferenza che sarà quella che andrà a delimitare la nostra circonferenza nella parte del collo, quindi andremo a realizzare una serie di catenelle multiple di 12 per andare a raggiungere un diametro corretto per la nostra circonferenza della, nella parte della spalla io non volevo una maglia molto scollata quindi ho realizzato uh, 120 catenelle quindi esattamente lo sviluppo di 10 motivi di cui 5 sulla parte frontale 5 sulla parte posteriore qua ne vedete 1 2 3 e 4 perché il quinto motivo l'ho suddiviso metà su una spalla e metà sull'altra spalla quindi per lavorare questo progetto io con il 3 mm ho ottenuto uno sprone quindi una misura nella parte dello scollo di circa um, se non mi ricordo male 38 centimetri però vi do nuovamente la misura allora ok um, in totale come circonferenza io raggiungo 56 centimetri, non 38 scusatemi 56 cm 28 frontali e 28 nella parte posteriore quindi un, una scollatura non troppo ampia. Se volete modificare la misura di avvio, è possibile lavorare le mie stesse maglie per realizzare una taglia small e lavorarle tutte con un cinetto da 4 mm, così come il resto del, del progetto che adesso vi illustrerò. Se invece volete lavorare la mia taglia, uncinetto da 3 mm per tutto il lavoro, andremo a lavorare una serie di motivi. Nel mio caso, sono stati sufficienti. 1, 2 e 3 motivi completi dove poi sono andata a mettere in sospeso la manica, quindi a ricavare lo scalfo della manica. Nella lavorazione dello scalfo sono andata ad unire um, due motivi creandone uno nella parte laterale del mio lavoro, quindi questo qua che sarà sulla parte laterale del mio lavoro, vi mostrerò tutto passo passo ma eh, per mostrarvi qual è il metodo che io ho utilizzato per questa lavorazione lo schema lo schema è stato preso online ehm, dove venivano riportati il primo e il secondo giro del motivo con degli aumenti per chiaramente andare a realizzare lo sprone da questo motivo in poi io ho lavorato sulla mia misura andando ad adeguare un numero di catenelle di separazione giuste per la mia circonferenza quindi nel mio caso il progetto che adesso vedremo insieme sarà lavorato per una misura di eh, 30 centimetri sulla parte frontale e 30 nella parte posteriore quindi una circonferenza da sotto al braccio fino alla fine del progetto di 60 centimetri quanto riguarda invece la lunghezza posso dirvi sia il numero dei motivi che sono andata a lavorare 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 e 10 motivi totali che corrispondono in centimetri dalla spalla 63 centimetri di lunghezza totale dalla spalla fino all'ultima punta del motivo adesso lavoreremo insieme un campione per il primo giro del motivo perché volevo valutare un attimo la misura per lo scollo quindi ho già avviato il mio progetto ma riprenderò con voi subito dal secondo giro e poi lavoreremo tutto passo passo per quanto riguarda lo scalfo manica questo ci tengo a dirlo um, io il progetto l'ho lavorato andando a um, lasciare liberi per, la, per il braccio un mezzo motivo sulla spalla e mezzo motivo che è questo qua dove poi ho diviso il lavoro e mezzo motivo per la parte poi del corpo della maglia quindi per lavorare come me eh, e andare ad ottenere la stessa suddivisione dei motivi avrete bisogno di un numero pari di motivi nella parte frontale e posteriore più mezzo motivo su una spalla e su un'altra spalla quindi io ho lavorato 10 motivi totali se volete lavorare motivi in più per aumentare la misura anziché cambiare l'uncinetto dovrete lavorare per suddividere lo scalfo nello stesso modo in cui ho lavorato io almeno due motivi in più perché mezzo motivo resterà sulla spalla e mezzo motivo andremo a ricavarlo per, um, per lo scalfo quindi due motivi, scusatemi, due motivi totali, uno nella parte frontale e uno nella parte posteriore da 10 a 12, da 12 a 14 e così via vediamo come si comincia questo lavoro Cominciamo il nostro lavoro avviando una catena multipla di 12. Vi ripeto, io ho lavorato 120 catenelle con l'uncinetto da 3 mm che corrispondono a uno sviluppo totale di 10 motivi. Cambiando uncinetto e passando a un 3,5 in 4 mm è possibile aumentare la misura della maglia senza modificare le maglie di avvio. Una volta montate le nostre catenelle, prendiamo la prima catenella iniziale e andiamo a chiudere a cerchio il nostro lavoro con una maglia bassissima. Una volta chiuso il nostro cerchio, ci alziamo di 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta iniziale, una catenella di separazione. Prendiamo il filo. Nella stessa maglia di chiusura del giro, entriamo e lavoriamo una maglia alta 1-2-3 catenelle. Adesso su base andiamo a contare una-2 nella terza catenella entriamo e lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 di nuovo contiamo su base 1 e 2 catenelle nella terza una maglia bassa 1 2 3 catenelle 1 2 nella terza entriamo e lavoriamo un altro punto basso Quindi abbiamo realizzato due maglie alte nel, nella prima maglia di unione del giro separate da una catenella. 3 catenelle, 2 maglie di base nella terza un punto basso, 3 catenelle, 2 maglie di base un punto basso, 3 catenelle, saltiamo 2 maglie di base nella terza un punto basso. Adesso ripetiamo una, due, tre catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo una, due maglie di base nella terza, una maglia alta. una catenella e nello stesso punto rientriamo e ripetiamo una maglia alta una due tre catenelle saltiamo una e due maglie di base nella terza un punto basso 3 catenelle saltiamo una e due maglie di base nella terza un punto basso 3 catenelle di nuovo una due maglie di base nella terza un punto basso e adesso una due tre catenelle prendiamo il filo e ripetiamo le maglie alte saltiamo una e due maglie di base nella terza una maglia alta una catenella e nello stesso punto una maglia alta una 2 3 catenelle 1 2 maglie di base nella terza un punto basso questo è lo sviluppo del primo giro dobbiamo realizzare queste maglie alte separate da due archetti di 3 catenelle chiuse con un punto basso ogni due maglie di base arriviamo alla fine del giro e lavoriamo il giro successivo quando raggiungiamo la fine del cerchio lavoriamo le nostre maglie alte le 3 catenelle, il punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle. E andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta iniziale. Quindi andiamo a contare 1, 2, nella terza catenella, una maglia bassissima. Questo è lo sviluppo del primo giro. Il secondo giro inizia da qua, 3 catenelle, prendiamo il filo nella maglia di separazione entriamo e lavoriamo una maglia alta prendiamo il filo rientriamo nello stesso foro un'altra maglia alta per un totale di 3 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto e realizziamo una maglia alta di nuovo nello stesso punto 2 prendiamo il filo sulla maglia alta la seconda maglia alta del giro sottostante entriamo e lavoriamo una maglia alta 1 2 3 catenelle queste catenelle qua le saltiamo nel secondo archetto di catenelle, quindi queste non le lavoriamo, nel secondo, entriamo e lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3, nell'archetto successivo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, queste maglie le saltiamo nella prima maglia alta, lavoriamo una maglia alta, nello spazio di una catenella 2 maglie alte e nello stesso punto la seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendiamo il filo, Rientriamo nello stesso punto e lavoriamo nuovamente due maglie alte, una nello stesso punto: 2. Prendiamo il filo, sulla maglia alta, successiva entriamo e lavoriamo la terza maglia alta. Abbiamo appena ripetuto quello che abbiamo lavorato su questo punto qua: 3 catenelle 1. 2 3 queste catenelle le saltiamo nel primo archetto entriamo un punto basso 3 catenelle qua abbiamo il secondo archetto di 3 catenelle entriamo un punto basso 3 catenelle di nuovo abbiamo la V nella prima maglia alta una maglia alta <coughs> nella catenella 2 maglie alte 3 catenelle 1 2 e 3 prendiamo il filo sull'uncinetto rientriamo nella catenella di separazione 2 maglie alte sull'ultima maglia alta una maglia alta lavoriamo tutto il giro in questo modo sono alla fine del giro ho lavorato le mie maglie alte il punto basso nel primo archetto sottostante di 3 catenelle 3 catenelle un punto basso nell'archetto successivo e adesso chiudo il giro con 3 catenelle una maglia bassissima nella terza catenella iniziale 1 2 3 nella terza un punto bassissimo lavoriamo il terzo giro 1 2 3 catenelle sopra alle successive due maglie alte, una maglia alta, una, due, prendiamo il filo, entriamo nelle 3 catenelle di separazione, lavoriamo due maglie alte, una, due, 3 catenelle, una, due, tre, prendiamo il filo, rientriamo nello stesso punto, 2 maglie alte, tre maglie alte finali una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 3 abbiamo nuovamente fatto un aumento da 3 maglie alte a 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 3 catenelle di separazione saltiamo questo spazio di prime catenelle nel successivo un punto basso che è praticamente un arco centrale che abbiamo lavorato nel giro precedente 3 catenelle prendiamo il filo direttamente nella prima maglia alta successiva una maglia alta nella seconda maglia alta una maglia alta nella terza maglia alta una maglia alta prendiamo il filo nelle 3 catenelle di separazione 2 maglie alte 1 2 per un totale di 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nelle 2 catenelle sottostanti 2 maglie alte E una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante quindi 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 e 3 saltiamo le prime catenelle nell'archetto centrale dei motivi un punto basso 3 catenelle sull'uncinetto una maglia alta sopra le prime maglie alte per un totale di 3 maglie alte 2 maglie alte nelle 3 catenelle 1 2 andiamo a ripetere quello che abbiamo lavorato qua 3 catenelle 5 maglie alte ci vediamo alla fine del giro Lavorato tutto il giro, il punto basso nell'archetto centrale, 3 catenelle, una maglia bassissima nella prima maglia alta, 1, 2, 3, una maglia bassissima. Lavoriamo adesso il quarto giro, ci alziamo di 3 catenelle e andiamo nuovamente a fare un aumento, 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta sottostante, 2, 3. 5 nell'archetto di 3 catenelle nello spazio qua entriamo e lavoriamo 2 maglie alte 1 2 quindi da 5 a 7 1 2 3 4 5 6 e 7 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto una due più una maglia alta sopra le cinque maglie alte per un totale di 7 maglie alte 3 4 5 6 e 7 Questo è l'ultimo giro del primo motivo. Abbiamo la maglia bassa centrale, facciamo una catenella, saltiamo questo punto direttamente nell'altro gruppo di maglie alte, entriamo e ripetiamo 7 maglie alte: una, due, tre, quattro, cinque. Prendiamo il filo, entriamo nelle catenelle di separazione, altre due maglie alte, 6 e 7. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendiamo il filo e rientriamo nello stesso spazio, 2 maglie alte, e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante, quindi sopra alle 5 maglie alte. Una catenella di separazione, prendiamo il filo, saltiamo la maglia bassa centrale, la saltiamo direttamente nella maglia alta seguente, ricominciamo con la lavorazione delle maglie alte: una, due, tre, quattro 5? Nelle tre catenelle di separazione, due maglie alte. catenelle 1 2 3 rientriamo nello stesso punto e ripetiamo 2 maglie alte una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante 1 2 3 4 e 5 le due maglie alte dell'archetto realizzate nello spazio di 3 catenelle, 7 maglie alte alla fine del giro, una catenella e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale 1 2 3 una maglia bassissima. Abbiamo terminato il primo sviluppo del primo motivo sul motivo successivo adesso lavorerò di nuovo con voi sul mio progetto andremo a fare un aumento e lavoreremo fino a 9 maglie alte ogni giro quando terminiamo il motivo inizierà al centro del motivo sottostante quindi adesso a maglie bassissime dobbiamo raggiungere le 3 catenelle centrali del motivo adesso ricomincerò con voi la lavorazione sul mio progetto, quindi io sono nello stesso punto in cui vi ho lasciato con una maglia bassissima sulla prima maglia alta il secondo motivo comincia al centro delle 3 catenelle, quindi a maglie bassissime dobbiamo camminare fino al centro delle 3 catenelle del motivo e ricominceremo con la lavorazione del punto, quindi nella seconda maglia alta un punto bassissimo, nella terza un punto bassissimo, nella quarta un punto bassissimo nella quinta un punto bassissimo nella sesta un punto bassissimo nella settima un punto bassissimo adesso entriamo nelle 3 catenelle e lavoriamo un punto bassissimo quindi il secondo motivo il primo giro inizia da qua al centro del nostro archetto 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta prendiamo il filo nello stesso foro lavoriamo altre due maglie alte una e due per un totale di 3 maglie alte 1 2 e 3 adesso ripetiamo 3 catenelle 1 2 e 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto e lavoriamo altre 3 maglie alte 1 2 e 3 siamo praticamente ricominciando il nostro motivo al centro del motivo sottostante quindi abbiamo ripetuto il il um, il secondo giro che è questo qua con le tre maglie alte, le 3 catenelle le 3 maglie alte, adesso procediamo e lavoriamo, Scusate. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, abbiamo adesso 7 maglie alte qua sottostanti che sono del motivo sottostante, nella quarta maglia alta, 1, 2, 3, nella quarta un punto basso, 4 catenelle 1 2 3 e 4 qua abbiamo la catenella di separazione del motivo sottostante nella catenella entriamo e lavoriamo un punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4 contiamo 1 2 3 nella quarta maglia alta del gruppo di 7 maglie alte quindi 1 2 3 nella quarta un punto basso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo, nello spazio di 3 catenelle che divide le sette maglie alte dalle altre sette maglie alte, entriamo e ripetiamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, nello stesso punto 3 maglie alte. 1 2 e 3 ok questo è lo sviluppo del primo giro del secondo motivo procediamo con 4 catenelle una maglia bassa sulla quarta maglia alta 4 catenelle un punto basso al centro di divisione 4 catenelle un punto basso sulla quarta maglia alta del gruppo successivo e poi 4 catenelle le 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte continuiamo in questo modo fino alla fine del giro ho lavorato tutto il giro mi trovo esattamente nel punto in cui ho iniziato le maglie bassissime quindi lavoro la maglia bassa sulla catenella di separazione dei due gruppi 4 catenelle e adesso conto 1, 2, 3 nella quarta maglia alta entro un punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4. qua ho la prima maglia alta iniziale quindi la terza catenella iniziale chiudo con un punto bassissimo quindi il giro inizia e finisce su questa maglia alta qua al centro del motivo sottostante adesso iniziamo il giro successivo chiaramente da questo punto ci alziamo con 3 catenelle 1 2 e 3 e andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto nel giro del motivo dove abbiamo lavorato le cinque maglie alte lo ripetiamo anche in questo giro qua, quindi una maglia alta sopra le due successive maglie alte, una, due, nello spazio di 3 catenelle 2 maglie alte per un totale di 5 maglie alte, una e due, una, due, tre, quattro e 5 maglie alte. Adesso facciamo 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, entriamo sempre nello stesso punto, quindi nello spazio delle 2 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo, di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, e adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 5 maglie alte, 1, 2, e 3. 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte sul lato e 5 sull'altro lato. Adesso lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Qua abbiamo le prime 4 catenelle del giro sottostante e le saltiamo. Nel secondo spazio di 4 catenelle lavoriamo un punto basso. Quindi andiamo ad escludere dal lavoro questo archetto di 4 maglie qua. 1, 2, 3. 4 catenelle nell'archetto successivo, quindi il punto basso. Abbiamo altre 4 catenelle, entriamo un punto basso. Una, due, tre, quattro catenelle. Prendiamo il filo, saltiamo queste 4 catenelle. Nella prima maglia alta, una maglia alta, una maglia alta sopra le successive maglie alte. E due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle 1 e 2 andiamo a ripetere quello che abbiamo appena lavorato qua 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nel, nell'archetto di 2 catenelle di 3 catenelle lavoriamo 2 maglie alte 1 2 e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante per un totale di nuovo di 5 maglie alte nella prima maglia alta una maglia alta nella seconda maglia alta una maglia alta nella terza maglia alta una maglia alta 1 2 3 4 e 5 3 catenelle 1 2 3 4 e 5 di nuovo 4 catenelle 1 2 3 e 4. Il primo archetto lo saltiamo nel successivo, entriamo un punto basso 1-2-3-4 catenelle nello spazio successivo, un punto basso 1-2-3-4 catenelle e ricominciamo con le maglie alte. Quindi lavoriamo tutto il nostro motivo fino alla fine del giro. In questo modo, ci rivediamo alla fine del giro per chiudere, iniziare il giro successivo. Ho raggiunto la fine del giro 4 catenelle nella terza catenella iniziale che è la prima maglia alta una maglia bassissima ok adesso semplicemente ripetiamo le sette maglie alte quindi 1 2 3 catenelle sono la prima maglia alta una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante 2 3 4 5 nelle 3 catenelle 2 maglie alte, 1, 2, per un totale di 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5, più 2, 7, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendiamo il filo, rientriamo nelle 2 catenelle che È successo. Okay. Rientriamo nelle 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte, 1, nello stesso punto, 2, una maglia alta sopra ad ogni maglia alta, quindi 7 maglie alte anche su questo lato qua, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo semplicemente ripetuto l'ultimo giro del primo motivo. Adesso 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Saltiamo il primo archetto di 4 catenelle, nel successivo un punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle. Sulla prima maglia alta ricominciamo con le maglie alte, quindi 7 maglie alte, 2, 3, 4 nelle 3 catenelle 2 maglie alte 6 7 1 2 3 catenelle rientriamo nelle catenelle sottostanti 2 maglie alte <coughs> e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta quindi di nuovo 7 maglie alte è molto semplice questo punto 5 4 catenelle 1 2 3 4 saltiamo il primo archetto nell'archetto centrale di 4 catenelle un punto basso 4 catenelle 2 3 e 4 prendiamo il filo e ricominciamo a la lavorazione delle maglie alte quindi procediamo in questo modo fino a raggiungere l'inizio del nostro del nostro giro ci vediamo per chiudere e iniziare il giro successivo sono alla fine del giro ho lavorato le 4 catenelle il punto basso al centro 4 catenelle chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta del giro quindi nella terza catenella iniziale adesso iniziamo l'ultimo giro del secondo motivo perché dobbiamo andare come nel primo, nel primo motivo ad unire i nostri ventaglietti quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta dentro ad ogni maglia alta una maglia alta quindi un totale di 7 maglie alte 3 4 5 6 7 Adesso abbiamo lo spazio di 3 catenelle entriamo e lavoriamo 2 maglie alte 1 e 2 quindi su questo giro del motivo che è l'ultimo del secondo motivo abbiamo 9 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 3 catenelle tutto si ripete poi allo stesso modo 2 maglie alte 1 e 2 nello stesso punto più 7 maglie alte quindi una sopra ad ogni maglia alta sottostante è tutta una ripetizione questo punto solo che cambiano le catenelle fra uh, un gruppo e l'altro ad ogni giro 4 5 6 e 7 adesso andiamo ad unire tutti i nostri motivi quindi abbiamo lavorato 9 maglie alte doppie, 3 catenelle 9 maglie alte, 3 catenelle, 9 maglie alte, una catenella. Prendiamo il filo direttamente, saltiamo il punto basso direttamente qua nella prima maglia alta. Ricominciamo con la lavorazione di 7 maglie alte, quindi una maglia alta sopra ad ogni maglia alta. 5, 6, 7. Nello spazio di 3 catenelle 2 maglie alte, 1, 2, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo rientriamo nel foro, 1, due maglie alte e scendiamo su questo lato e terminiamo con una maglia alta sopra ad ogni maglia alta. Quindi questo è lo sviluppo del, dell'ultimo giro del secondo motivo, lavoriamo tutto il giro ci vediamo per chiudere il punto. Alla fine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima chiaramente nella terza catenella iniziale allora io stavo misurando il mio lavoro e eh, in altezza con lo sviluppo di due motivi raggiungo circa 11 centimetri io devo arrivare adesso andando a ripetere tutto questo secondo motivo così come vi ho appena mostrato Um, un'altezza giusta per arrivare allo scalfo della manica quindi intorno ai 16 18 cm quindi io andrò a ripetere um, questo secondo motivo qua almeno per altre due volte Uh, o comunque una volta e andrò a misurare eh, se i centimetri sono giusti per raggiungere il mio sottobraccio voi dovete misurare i centimetri che vi occorrono per arrivare al sottobraccio quindi dove metteremo in sospeso la manica e dove riprenderemo nel corpo della maglia come si lavora da ora in poi allo stesso modo di come vi ho mostrato il lavoro del secondo motivo sempre con lo stesso numero di catenelle non faremo più Uh, nessun aumento fino a raggiungere il sottobraccio quindi la divisione cammineremo praticamente sopra la spalla adesso sempre nello stesso modo ho chiuso con una maglia bassissima Vi mostro l'inizio a maglie bassissime raggiungo il centro del, del mio motivo 2 3 4 5 6 8 con la prima maglia alta 9 nell'archetto un punto bassissimo il nostro motivo parte da qua 1 2 3 catenelle prendiamo il filo rientriamo nello stesso foro e lavoriamo altre due maglie alte quindi un totale di 3 maglie alte come abbiamo fatto per l'inizio di questo giro quindi noi adesso lavoreremo sempre questi quattro giri qua nel modo in cui vi andrò a mostrare vi, vi mostro il primo giro 1 2 3 catenelle prendiamo il filo rientriamo nello stesso foro 3 maglie alte 1 2 e 3 adesso lavoriamo 1 2 3 4 catenelle Contiamo 1, 2, 3, 4 maglie alte nella quinta, un punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle. Nella catenella di separazione dei due motivi dei gruppi sottostanti entriamo nella catenella un punto basso, Una due 3-4 catenelle, contiamo una, due, tre, quattro maglie alte nella quinta un punto basso, stiamo esattamente ripetendo quello che abbiamo fatto qua, solo che non andiamo a fare più nessun aumento. Quindi lavoriamo le maglie per quante ne abbiamo: una, due, tre, quattro catenelle, filo sull'uncinetto, nel centro del motivo, 3 maglie alte una. 2 3 3 catenelle 1 2 3 nello stesso punto di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 stiamo ricominciando il motivo però vedete che in questo modo riprendiamo il numero esatto di maglie non andiamo a tirare ma andiamo semplicemente a riprendere tutte le maglie che abbiamo sul nostro lavoro adesso lavoriamo 4 catenelle 1 2 3 4 contiamo 1 2 3 4 nella quinta maglia alta una maglia bassa 1 2 3 4 catenelle, saltiamo 1 2 3 4 nella catenella di separazione, una maglia bassa. 1 2 3 4 catenelle, 1 2 3 4 nella quinta maglia alta, una maglia alta. 1 2 3 4 catenelle, prendiamo il filo nel centro delle 3 catenelle, ripetiamo 3 maglie alte, 1 2 3 catenelle rientriamo nello stesso punto e ripetiamo 3 maglie alte 1 2 3 4 catenelle e ricominciamo con la lavorazione del punto quindi saltiamo le 4 maglie alte nella quinta un punto basso e così via allora su questo uh, giro qua io non andrò a fare nessun aumento ma se avete bisogno di aumentare per aumentare lo sprone lavorate anziché 4 catenelle lavoratene 5 e ripetete tutto il motivo con 5 catenelle anziché 4 come abbiamo fatto qua quindi se volete aumentare di poco lavorate una catenella in più su ogni gruppo di catenelle di 4 catenelle ne lavorate 5 e ripetete tutto allo stesso modo Arriviamo alla fine del giro, vi mostro come iniziare il giro successivo e poi tutta una ripetizione fino a raggiungere lo scalfo della manica, quindi ogni motivo comincia al centro del motivo sottostante camminando a maglie bassissime e dobbiamo nuovamente ripetere 1, 2, 3 e 4 giri che vi ho appena mostrato in questa lavorazione qua se volete aumentare su questo giro aumentate con una catenella e anche il giro successivo lavoratene però sempre 5 io continuerò con le 4 catenelle sto realizzando una taglia 40 per me quindi valutate un attimo anche voi quanti motivi quante catenelle vi occorrono per la vostra misura della spalla ci vediamo alla fine del giro ho raggiunto la fine del giro quindi ho lavorato le mie 4 catenelle punto basso nella quinta maglia alta quindi dove ho la maglia bassissima 4 catenelle e chiudo sulla terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso il giro si ripete quindi ehm, lavoriamo 3 catenelle 2 e 3 una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 3 maglie alte 2 maglie alte nelle 3 catenelle 1 2 1 2 3 catenelle 2 maglie alte al centro delle 3 catenelle 1 e 2 e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante 5 maglie alte sul secondo giro del motivo si ripete tutto allo stesso modo in cui vi ho mostrato nella lavorazione del secondo motivo quindi con le stesse maglie di separazione io adesso procedo nel lavoro, lavorerò un motivo in più e andrò a misurare con il metro quanti centimetri ho raggiunto. Se sarà necessario lavorerò un motivo ulteriore oppure mi fermerò e vi mostrerò come mettere in sospeso. Le maniche e riprendere la lavorazione del corpo della maglia per lavorare il corpo della maglia è tutta la ripetizione dello stesso punto fino alla lunghezza che desideriamo quindi possiamo fare una maxi maglia un mini abito un top eh, qualsiasi cosa abbiamo eh, in mente di lavorare per noi ho terminato di lavorare la parte dello sprone ho avuto bisogno di un solo motivo in più quindi eh, questa è la mia taglia vi ripeto potete tranquillamente aumentare di un motivo io avrei avuto altrimenti in alternativa uno, uno sbraccio troppo ampio quindi per me sono sufficienti questi centimetri vi dico quanti sono nel mio caso ok sono esattamente 17 centimetri quindi per me sono sufficienti io mi fermerò con la lavorazione di tre motivi e adesso vado a dividere la parte che lascerò sulla spalla e la parte che mi sarà um, nel corpo della maglia io ho piegato il mio lavoro in questo modo io avevo 10 motivi di cui 1 2 3 4 mi resteranno nella parte frontale mezzo motivo mi rimarrà su ogni spalla quindi su un lato e sull'altro lato pieghiamo perfettamente il nostro lavoro in questo modo e adesso andiamo a scegliere il punto in cui riagganciarci con il lavoro per lavorare gli scalfi. io lascerò mezzo motivo sulla spalla e mezzo motivo perché mi aggancerò da qua sulla parte frontale del corpo del lavoro questo mezzo motivo lo andrò a lavorare congiunto al motivo della parte sottostante ora vi mostro in che modo mettiamo i nostri marcapunto quindi io posiziono il marcapunto in questo punto qua mezzo motivo al centro del secondo motivo poi lascio liberi uno e due motivi per il corpo della maglia e ehm, Nell'altra parte lascio mezzo motivo sulla spalla e al centro del motivo sottostante un altro marcapunto e questo è l'altro lato dove delimiterò lo scalfo manica. Adesso da dove sono a maglie bassissime raggiungo il centro di questo motivo qua. Sono al centro del motivo quindi a maglie bassissime ho raggiunto il centro del mio primo motivo. Adesso da qua mi alzo di 3 catenelle che sono la prima maglia alta nello stesso foro entro e lavoro altre due maglie alte una e due adesso non termino con le 3 catenelle altre 3 maglie alte ma eh, lavoro direttamente i miei archetti le altre maglie alte le lavorerò sull'altro lato quindi sulla parte posteriore una due tre quattro catenelle vado a contare 1, 2, 3, 4 nella quinta. Io ho lavorato sempre 4 catenelle, quindi continuo in questo modo. Se ne avete lavorate 5, continuate con 5 oppure se avete un seno abbondante lavoratene anche 6 di catenelle per aumentare su questo punto qua. Poi nei giri successivi, quelli eh, sottostanti, per andare a ridurre un po' nel punto vita, potete diminuire queste catenelle qua da 6, se ne avete 6, da 5, se ne avete 5 a 4, o quante ne volete lavorare voi una due tre quattro catenelle un punto basso al centro fra i motivi sottostanti adesso continuo con la lavorazione del punto al centro del punto 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte eh, e procedo fino a raggiungere l'altro marca punto quindi ci vediamo sulla posizione dell'altro marcapunto. trovo sull'ultimo motivo da lavorare quindi lavoro una due tre 4 catenelle nel mio caso perché ne ho sempre lavorate 4 entro nell'archetto di 3 catenelle dove ho il marcapunto lavoro 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 e 3 adesso invece di terminare qua il motivo vado nell'archetto successivo quindi volto il mio lavoro in questo modo il filo e lavoro le mie tre maglie alte nello spazio del motivo sull'altro lato quindi vado ad unire questi punti qua entro nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro una due e tre maglie alte quindi in questo modo sono andata a recuperare qualche centimetro per lo sbraccio questo lo posso togliere così vi mostro meglio il lavoro in questo modo vado ad aumentare un po la parte del sottobraccio con queste 3 catenelle e vado ad unire il lavoro di questi due mezzi motivi sia nella parte frontale che nella parte posteriore adesso continuo con la lavorazione quindi 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 nella quarta maglia alta 1 2 3 4 nella quinta maglia alta scusatemi una maglia bassa 1 2 3 4 catenelle nel punto di unione del motivo un punto basso e procedo con la lavorazione del punto fino ad arrivare su quest'altro lato dove ho ancora il marca punto agganciato quindi continuiamo e ci vediamo per agganciare anche l'altra parte ho raggiunto la fine del giro quindi dove ho il marcapunto, ho fatto le mie 4 catenelle entro nel forellino dove ho il marcapunto, lavoro le 3 maglie alte una 2, e adesso prendo il filo sull'uncinetto questo lo posso togliere perché non mi occorre più in modo da lavorare anche meglio e vado a, a lavorare anziché ehm, lavoro una catenella filo sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta nella terza catenella iniziale del giro in modo da trovarmi al centro dell'archetto di catenelle quindi entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta e mi trovo esattamente a metà del mio del mio motivo adesso che cosa facciamo entriamo nell'archetto lavoriamo una maglia bassa più 2 catenelle prendiamo il filo rientriamo nel foro. e lavoriamo un'altra maglia alta sono le due maglie alte in più che dobbiamo andare a realizzare all'interno delle 3 catenelle Filo sull'uncinetto entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta una maglia alta sopra la terza maglia alta quindi io adesso ho um, l'inizio e la fine di questo motivo di questo primo motivo perché il successivo poi partirà al centro del foro quindi riprenderemo la lavorazione normale del punto ma su questo primo motivo io partirò con metà del motivo e terminerò lavorando la seconda metà del punto quindi adesso lavoriamo le nostre catenelle 1 2 3 e 4 saltiamo le prime catenelle nell'archetto successivo un punto basso 1 2 3 4 catenelle l'archetto successivo un punto basso 1 2 3 4 catenelle perché io ho sempre lavorato 4 catenelle entro nella prima maglia alta e vado a realizzare le mie 5 maglie alte quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta lavoro normalmente il punto come l'ho sempre lavorato in questo modo eh, sono andata ad unire la parte del sottobraccio e continuerò lavorando il mio motivo in questo modo sono sotto all'altra all parte dell'altro sbraccio lavoro le mie 4 catenelle sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta sulla seconda maglia alta la seconda maglia alta sulla terza la terza maglia alta e adesso devo chiudere il giro e adesso finisco con la lavorazione delle due maglie alte al centro delle 3 catenelle una 2 una catenella prendo il filo sulla prima maglia alta dell'altro gruppo di due maglie alte entro e lavoro una maglia alta per chiudere anche questo giro qua a trovarmi già al centro dell'archetto entro nel foro lavoro una maglia bassa 2 catenelle rientro nello stesso foro e lavoro un'altra maglia alta adesso procedo con la lavorazione delle maglie alte per un totale di 7 maglie alte 1 2 3 lavoro proprio il punto normalmente 4 e 5 quindi di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 maglie alte adesso continuo con la lavorazione del punto fino a chiudere il giro lavoriamo anche il giro successivo che è l'ultimo e poi inizieremo con la lavorazione normale del punto per la lunghezza che desideriamo ho terminato tutto il lato ho lavorato già le mie 5 maglie alte adesso devo lavorare nel forellino delle catenelle 2 maglie alte per arrivare a 7 maglie alte anche su questo lato una catenella prendo il filo nella prima maglia alta che ho lavorato all'inizio del giro lavoro una maglia alta e di nuovo mi trovo al centro del motivo entriamo nel foro con una maglia bassa 2 catenelle prendiamo il filo e rientriamo e lavoriamo una maglia alta e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta per un totale di 9 maglie alte una due 3 4 5. e 7 più le due maglie alte iniziali 9 maglie alte una catenella e adesso andiamo ad unire il nostro uh, i nostri motivi prendo il filo nella prima maglia alta del motivo successivo lavoro una maglia alta 2 5 6 7 entro nelle catenelle 8 e 9 3 catenelle 1 2 3 rientro nello stesso punto e lavoro le altre due maglie alte una maglia alta sopra ad ogni maglia alta del motivo quando arrivo alla fine del motivo mi congiungo all'altro motivo con una catenella lavoriamo tutto il lato vediamo come chiudere questo giro dal giro successivo si lavora normalmente ho terminato di lavorare tutto il giro ho lavorato le mie 7 maglie alte adesso nelle 3 catenelle iniziali entro e lavoro una maglia alta e la seconda maglia alta prendo il filo, filo sull'uncinetto, nella prima maglia alta dell'altro lato una maglia alta. Ok. Abbiamo adesso terminato di eh, lavorare il nostro motivo, tranquillamente riprendere la lavorazione normale del punto, intanto a lavorare le nostre eh, maglie alte all'interno proprio del, del nostro archetto, volendo possiamo fare così per spostarci un po' con il punto, voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassissima nella prima catenella di separazione che abbiamo lavorato. Ci voltiamo nuovamente e da qua cominciamo con 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo nelle 3 catene, catenelle sottostanti e lavoriamo la maglia alta e la seconda maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo e terminiamo il punto. Quindi 1, 2 3 adesso iniziamo questo motivo come eh, abbiamo sempre iniziato i motivi su tutto il corpo e il resto della nostra maglia quindi siamo um, a lavorare il corpo del, del nostro progetto continuiamo a lavorare giù a dritto per la lunghezza che desideriamo e ci rivediamo al lavoro terminato quindi al momento questo è il nostro, il nostro progetto, già sta prendendo forma Continuiamo in lunghezza e mi ricollegherò con voi per il risultato finale.